Grazie Presidente, innanzitutto arriviamo dopo un grandissimo, un grandissimo lavoro, veramente con, con grandissima fatica alla, alla fine, insomma, ecco, ci auguriamo di questo percorso lunghissimo che ha visto eh, tante persone coinvolte, tante associazioni che comunque hanno, da che se li dica invece, tante associazioni che ci stanno ascoltando, che sono eh, entusiaste, insomma, ecco, di questo percorso che questa amministrazione sta portando avanti per portare appunto, ehm, diciamo a, a caso un risultato come dire, più che storico insomma, perché ricordiamo che il tema delle botticelle è stato affrontato anche negli anni passati ma mai nessuno come dire, se ne era interessato per, veramente sia a livello eh, del governo che a livello chiaramente eh, amministrativo dell'amministrazione stiamo raggiungendo questo grande, grandissimo risultato con l'aiuto delle associazioni con l'aiuto. Di tanti avvocati eh, che hanno messo la loro esperienza, il loro know-how su questo eh, dispositivo. Eh, un lavoro importantissimo compiuto anche dal, dagli uffici dell'amministrazione, che comunque sono anni che. Eh, stanno dando il proprio contributo insomma, per arrivare poi a un testo definitivo. E un ringraziamento importante anche alla mia collega Bernabei della Commissione Mobilità, con la quale insieme insomma, abbiamo portato avanti questo, questo lavoro sinergico eh, con, con le associazioni e arriviamo oggi a questa, a questa discussione eh, finale. Arriviamo chiaramente con, con l'intento ecco, di poter Proseguire su questa strada, cioè garantire appunto eh, una continuità lavorativa ai vetturini. Giustamente nessuno vuole eh, recare danno a nessuna categoria o vuole comunque recare danno economico, assolutamente ci mancherebbe altro. Ma vogliamo eh, altresì garantire il benessere vero e reale dei cavalli. Dopo tanti, tanti, tanti anni, dopo tante lotte di molte associazioni, di molti cittadini che chiedevano appunto l'intervento delle istituzioni, cosa mai avvenuto nella storia di questo paese, ecco questa capitale, con coraggio insieme al, alla nostra sindaca Raggi, finalmente insomma arriviamo a un risultato importantissimo, un risultato che chiaramente eh, non, non, non si ferma qui, eh, proseguiremo eh, nelle, nelle sedi opportune appunto con il governo, proprio per cercare di arrivare alla modifica della legge 21, così come è stato detto più volte, una legge che deve essere cambiata, una legge... Data che non può chiaramente eh, diciamo tutelare ancora il benessere degli animali. E ricordiamo che eh... In questa, in questa discussione abbiamo sentito più volte parlare di articoli di giornale. insomma, ecco, Io ho letto giorni fa un articolo eh, del Giornale di Verona che, con un semplice regolamento, vietavano l'utilizzo delle botticelle eh, appunto, eh, sulla città di Verona. Ecco, noi, eh, se avessimo fatto un'azione del genere, veramente. Eh, saremmo ecco, come dire, eh, stati in qualche modo eh, bombardati da, da ricorsi e via discorrendo, perciò come dire, la città di Roma sembra essere un, un mondo a sé, un, un mondo parallelo che chiaramente sembra quasi che abbia una giurisprudenza diversa dalle altre città. Eh, noi crediamo che questo regolamento abbia una dal punto di vista giuridico una solidità anche perché ci sono i pareri mh, positivi da parte dell'ufficio e questo chiaramente ci incoraggia e eh, incoraggia tutti quanti noi chiaramente nel perseguire questa strada, una strada che ricordiamo eh, è sempre nella, nella legalità nella trasparenza eh, perché eh, a seguito di tanti discorsi che ho sentito eh, negli ultimi interventi ricordiamo che le famose stalle di Villa Borghese purtroppo sono state un buco nero di questa amministrazione che ha visto eh, come dire, volatilizzarsi un milione e trecento mila euro, così fondi pubblici eh, buttati nel nulla, perciò si parla di incentivi, di supporto e quant'altro, poi alla fine si sono gettate eh, finanze importanti che potevano essere utilizzate per garantire il benessere degli animali e per dare un'alternativa a questa categoria, cosa che purtroppo non è stato fatto. Oggi eh, lavoriamo appunto per lo spostamento nei parchi, lavoriamo per qualificare i parchi come Villa Panfili, stiamo vedendo che sono iniziati i lavori eh, di un intervento eh, che i cittadini aspettano tantissimi anni tramite dei fondi eh, del Dipartimento Ambiente, grazie all'assessore Fiorini, e, e perciò insomma eh, queste botticelle andranno eh, in dei parchi riqualificati in dei parchi che chiaramente hanno e stanno vivendo una vita nuova eh, un, un nuovo vestito insomma, ecco, un, nuovo, un nuovo corpo verde così eh, lo voglio chiamare perciò eh, come dire, iniziamo anche a rivivere i parchi in senso culturale in senso storico, in senso turistico abbiamo visto che l'emergenza Covid ha cambiato molte cose della nostra città, del nostro paese che tutto sta mutando e noi dobbiamo eh, non dobbiamo rimanere fermi ma dobbiamo eh, essere attenti e capire come poter sfruttare questa situazione di emergenza eh, trasformandola in una situazione positiva, ecco forse facendo rinascere dal punto di vista storico culturale, eh, i parchi eh, potrebbe e sarà sicuramente un'azione importante di questa capitale, ricordiamo parchi tra i più importanti d'Italia. Come abbiamo visto il centro purtroppo si sta svuotando, perciò eh, paradossalmente sembrerebbe un'azione negativa, quella del trasferimento nei parchi, ma invece in una situazione altamente positiva, come abbiamo elencato, sia dal punto di vista turistico e anche culturale, ma anche dal punto di vista etologico dello stesso animale che finalmente non dovrà più circolare eh, in mezzo al traffico con un inquinamento acustico, con un inquinamento... Uh, del, dell'aria con uh, un livello di PM10 che purtroppo, come abbiamo visto anche a causa dei cambiamenti climatici sta uh, aumentando sempre più perciò rispettiamo la dignità uh, e la salute del, dell'animale non ci fermiamo qui Presidente perché questo è uno dei tanti atti che questa amministrazione sta portando avanti e, e ce ne saranno anche degli altri con la con mia collega Guadagno stiamo lavorando al regolamento eh, dei cerchi, anche lì, eh, come abbiamo visto, Verona con un semplice regolamento li ha vietati. Noi purtroppo non abbiamo questa possibilità e eh, soltanto la giurisprudenza qui ci potrà dare de delle risposte, ma comunque ehm, le azioni a tutela degli animali, alla salvaguardia del benessere di tutti gli esseri senzienti che vivono in questa capitale. Noi stiamo, eh, stiamo costruendo una politica vera, reale e concreta che non miri tanto al. Al, eh, come dire, al colore politico, ma semplicemente alla garanzia e alla volontà di dare un futuro migliore a tutti gli animali di questa città, perciò Presidente io spero che questo regolamento possa dare una spinta al governo, spero che possa dare una spinta anche alle altre città italiane eh, che comunque hanno ancora questo servizio e anche negli altri paesi, perché come abbiamo visto eh, questa capitale è una grandissima cassa di risonanza. Eh, perciò io vorrei concludere l'intervento ringraziando nuovamente tutte le associazioni animaliste di Roma che hanno collaborato e che so vivamente che sono ehm, entusiaste ecco, di, di questo grandissimo risultato che non è dell'amministrazione, non è del Movimento 5 Stelle, ma è di tutti quei cittadini che ogni giorno lottano per garantire il benessere degli animali. Un ringraziamento agli uffici, un ringraziamento agli assessori competenti, Fiorini e l'assessore Calabrese, un ringraziamento ancora eh, all'avvocatura e al segretariato, un ringraziamento alla mia collega Bernabei, alla mia commissione Ambienti, e alla commissione Mobilità che insieme hanno portato avanti questo eh, straordinario lavoro e io mi auguro che eh, finalmente si cambi consapevolezza e si ragioni che ehm, il benessere degli animali deve andare al di là del colore politico degli interessi politici ma deve essere un motivo di tutela di benessere di un animale che purtroppo oggi è poco rispettato eh, io eh, concludo ringraziando vivamente eh, la sindaca raggi che ha voluto eh, con forza questo eh, regolamento ha voluto con grandissima determinazione che venisse eh, appunto approvato eh, e perciò come dire, segniamo una crocetta con una crocetta appunto sul nostro eh, percorso amministrativo questa grande questa grande vittoria grazie presidente eh, ho terminato